Ben ritrovati amici ma soprattutto amiche dello Spallino.com, episodio 5 della stagione numero 2 de, ecco eh, una de una diretta di Direttativa, è uscito per la terza volta consecutiva, ormai è una tradizione che Leo appena comincia la diretta esce, sì, crolla, non, non gli va più l'audio, non sì. si sa cosa, lo recuperiamo come mai la tradizione è consolidata, classico. ciao Leo ciao e, a tutti. e ciao Martina. Buonasera a tutti, ciao Mauro, ciao Stefano esatto, cioè, salutiamo i primi, i primi che si sono collegati le, le, le di me. veloci. <ride> esatto, eh, prima di te <ride> vero, <è> vero. <ride> eh, allora eh, ciao Elena anche, salutiamo eh, ciao Stefano eh, intanto scusate, ok va bene dopo questo ci, ci pensiamo eh, ragazzi, eh, Leo la scorsa settimana non c'era ci ha guardato da spettatore almeno per un pezzetto eh, veniamo da una settimana nella quale intanto nessuno dei partecipanti della scorsa diretta ha beccato eh, diciamo, il giocatore su cui puntare, perché eh, io avevo detto Viviani, eh, vabbè non ha combinato granché, ha giocato benino, ma eh, la Marta ha detto l'Atelat, ovviamente ormai si è abbonata all'idea di non prendere neanche una, e la poi le ha detto Colombo. Che non ha fatto sto partitone quindi sì, beh, non, è... Leo non è che sia granché in classifica scusami. no no infatti la, la classifica no, vede me, me a due punti la polli a uno e voi due a zero eh, sì, quindi vedremo sì, e... è, lunga ancora, eh. è lunga è lunga è lunga È, lunga. è lunga. detto questo a Cittadella eh, alla fine del primo tempo eravamo messi come la Marta stasera cioè nel senso che stavamo per addormentarci eh, <ride> sul, sul Tau su, su qualunque superficie eh, ti trovassimo, intanto ciao, ciao Maurizio, ciao Francesca. Eh, tanto che Leo, io e te facevamo parte della squadra che ha seguito la partita, e veramente eravamo alla disperazione. Squadra. Sì, la sì, sì. squadra che ha visto questa partita eravamo abbastanza alla disperazione perché il primo tempo è stata una tragedia, il secondo, secondo un po' meglio, tu, tu ti sei anche dovuto. Eh, incaricare delle pagelle e, e ricordo che a dieci minuti dalla fine mi ha scritto eh, si fa fatica a fare delle pagelle di una sì. partita così perché non è che ci fosse granché da raccontare, ma al di là di, di questi aspetti mh, siamo contenti di questo primo punto in trasferta? Ma Allora, intanto, prima di tutto, eh, è già arrivato qualcosa dalle trasferte e quindi, insomma, come diceva il nonno di tutti, piuttosto che niente, le main toast. Mm -hmm. eh, e quindi già questo è un dato positivo. Poi è ovvio che eh, la SPAL non ha ripetuto la prestazione che ha fatto le altre parti. È vero che ha subito pochissimo, perché ha subito solo tre tre in porta, di cui l'ultimo è arrivato nel recupero, eh, però ha anche creato pochissimo. Ma, mh, tipo un tiro dalla distanza di Colombo, una triangolazione non riuscita eh, di Mancosu, quindi... Ehm, non era facile, perché comunque il Cittadella sappiamo che a Squadra è tutti gli anni, anche se ha cambiato tanto quest'anno, eh, ha riproposto un po' uh, la, la trama di gioco che, che faceva gli anni scorsi, però eh, diciamo che sul momento eh, io non ero molto contento della prestazione, più che altro perché mm -hmm. insomma, mi sarei aspettato qualcosina di più, ecco, mm -hmm. qualcosa di più. Però in realtà ragionando a mente fredda, Uh, diciamo, se eh, riusciamo a contestualizzare questa partita nel percorso di crescita che la SPAL vuole fare, anche fuori casa uh -huh. eh, allora possiamo dire che è stato un segno di continuità o, o meglio un primo step per poi avere sempre più fiducia, anche perché comunque non sono neanche passate dieci giornate quindi, eh, insomma, ci può stare una prestazione di questo tipo, è, è chiaro che eh, tutti noi dopo due anni del genere avremmo voluto vedere qualcosina di più, però insomma al momento, secondo me, va bene così. Tu, Marta, cosa dici? Io, allora, intanto vi leggo il commento di Sandro che ci dice brutta partita, bel punto. Quindi cioè, sì, al Sono di là del... mm? Sono d'accordo. Sì, sì, anch'io per quello. Cioè, è un punto che abbiamo ottenuto comunque in trasferta, quindi, insomma, è sempre una bella soddisfazione. Al di là del gioco, che poi non aver reso esattamente le, le intenzioni iniziali, mm. però, quantomeno siamo tornati a casa con un punto no? cioè, cerchiamo di guardare le cose dal lato positivo quesito, <ride> quesito, quesito enciclopedico ricordate mm. l'ultima vittoria in trasferta della SPAL no io non ho, non ho memoria di queste cose vediamo se qualcuno dei commentatori ci arriva per primo e... Infatti, scusa ci dicono sì. le leggo un po' di commenti così a random mm. eh, piuttosto che giocare bene e perdere squadra giovane serviva un punto per sbloccarli mentalmente che ci può anche stare eh, ah, Stefano ci dice potrebbe essere Parma e anche Sandro quindi vedi sono più preparati di noi l'ultima vittoria in trasferta <ride> sì come fa a essere Parma che l'anno scorso il Parma no, non Parma non può essere perché era Isaria Reggio, esatto. Reggio Emilia Alecce. Uh, vince Davide Vivarelli perché era il 7 maggio Reggiana Spallo 1-2 bravo Davide sei sul pezzo sei sul pezzo ehm, allora eh, Sara dice se avessimo fatto qualcosa con una sguerza sarebbero stati tutti felici anche di un gioco pessimo infatti è quello che volevo dire io e quello che poi ha detto anche Sandro nel suo commento precedente cioè che è stata una partita brutta ma perché spesso e volentieri Cittadella ti obbliga a fare partite brutte eh, per il modo che ha di giocare e, e secondo me ci sono degli elementi apprezzabili, nel senso che la SPAL ha accettato di fare la partita brutta e, e ha dimostrato che con un po' più di fortuna magari avrebbe anche potuto portarla a casa del tutto. Poi è chiaro che il gioco non è stato molto entusiasmante. Eh, Cloteta ha questa idea ambiziosa, forse troppo ambiziosa, ma di questo abbiamo già parlato tra l'altro altre volte, di, di provare a giocare sempre allo stesso modo, sempre all'arembaggio, sempre verticali, sempre con qualità. Ma non ci riesce nessuno, cioè non, non ci riesce neanche Manchester City, cioè, quindi forse ha… Cioè, mi viene da dire che Clotet ha fissato l'obiettivo così in alto per, per provare a portare la squadra a, a un livello anche di autostima, di confidenza eh, medio-alto, no, non perché… Forse, credo io, nella mia teoria creda veramente nel fatto che la SPAL può essere spumeggiante e all'attacco sempre in caso sempre. di aspetta presente all'avversario, ma che si convinca di poterlo essere, che è una roba diversa Ma eh, allora intanto eh, io volevo riproporre il commento di Andrea Sabino sul quale in realtà io non sono d'accordo, perché lui dice dite a Clotet che la SPAL ha bisogno di un gioco, fino ad ora un attimo, mi sono andati sui commenti Fino ad ora si sono visti solo lanci lunghi e per lo più imprecisi. Oddio, Poi dice: sì. Gli attaccanti, quando ricevono palla, si trovano soli davanti a un muro i difensori. questo può essere vero, perché altro per il modulo eh, e il modo in cui Colombo gioca, perché comunque lui anche a Cittadella ha fatto reparto da solo. E chiede se un 3-5-2 organizzato servirebbe a migliorare la situazione sottoporta. Ora, ehm, io Andrea non sono d'accordo che si siano visti solo lanci lunghi, anzi. Ma no, perché perché, scusate, uh, io. Numere la mano, la spalla esatto. è, è quella che fa meno lanci lunghi... Che fa meno lanci lunghi della, B. Di, de, della B. La B. Esatto, esatto. Quindi semmai si può dire che la spalla eh, sia troppo scolastica forse in alcune volte quando prova a cercare la profondità, forse fa alcune cose in maniera molto testarda, però eh, al di là di qualche partita, ma anche perché comunque in campo ci sono anche gli avversari, eh, Secondo me la SPAL non fa questo tipo di gioco e non vuole farlo, anzi, insomma, fa tutt'altro. E poi ma che, che non riesca a, a portare a casa risultati concreti facendo altre cose, questo è un altro paio di maniche. Però eh, in questo momento, siccome tutto si può dire, tranne che si va avanti e con se i lanci lunghi, no, ecco, infatti... sì, fosse marino. Ciao Victor intanto. No, Marino, ma Marino non no, con Rastelli si vedevano molti più lanci lunghi, ma vabbè, è stata una parentesi. Ma ehm, voglio, voglio buttare. che tra l'altro è stato anche esonerato. Sì, tra l'altro una situazione bellissima. con parole con parole <ride> sì. di grande di grande, eh, stima, stima da parte del presidente eh, del Pallacanestro, no, però anche. aspetta, voglio fare una divagazione Leo non so se chi ci sta seguendo ha visto il video del presidente Lovisa, il Pordenone, che ha veramente sostanzialmente insultato Rastelli eh, prima di esonerarlo. Cioè, veramente um, una cosa degradante, perché non è che Rastelli eh, l'abbia assunto lo Spirito Santo, lo ha, lo ha assunto Lovisa eh, e gli ha fatto fare cinque partite e poi lo, lo manda via così. Cioè, vale anche la abbia... pena ricordare che Rastelli non è il primo allenatore di quest'anno, che esonera no, il Pordenone sì. Quindi idee, eh, poche idee e, e poco chiare poche idee e molto confuse sì. Eh, sì scusate volevo vai. salutare Simonetta intanto ciao Simonetta di avere fatti, viva. Poi. fatti viva ti aspettiamo e Poi eh, ne approfitto che leggo il commento di Mattia ci scrive la, la classifica non è tranquilla ho paura che col Como si possa vedere una partita, una partita simile a quella vista a Cittadella per il bel gioco serve una classifica più tranquilla adesso se perdi diventa dura ma uh, vabbè, siamo alla, alla nona partita, quindi secondo me non, non è ancora il caso di, di, di, di farsi prendere da, dalla preoccupazione. Mm, cioè, vorrei provare a metterla in un'altra maniera. Secondo me, eh, il, eh, il risultato è, è in questa fase è meno importante del percorso eh, dalle dichiarazioni di Clotet e dal suo modo di impostare la, la squadra e di, di lavorare mi viene spontaneo a pensare che stia puntando a qualcosa di più a lungo termine, ovvero riuscire a creare una mentalità... E Beh, l'ha anche detto, in... eh, tra l'altro. Sì, esatto, e, e, e far acquisire a questa squadra una metodologia sostanzialmente di lavoro e una mentalità di un certo tipo, perché eh, l'incasso in teoria dovrebbe arrivare l'anno prossimo. L'incasso vuol dire provare a lottare per obiettivi importanti, non vuol dire essere promossi, vuol dire provare a star lì quest'anno c'è da, da, da mordere lo straccio e dire ok, stiam, ci proviamo prendendoci dei rischi consapevoli ma senza farci eh, risucchiare insomma, dalla zona più brutta della classifica. Calda. In questo momento la classifica dopo otto partite non è straordinariamente bella però non credo si possa negare che nel percorso la SPAL avrebbe anche meritato di avere un paio di punti in più e con un paio di punti in più avremmo detto vabbè siamo lì a metà classifica tutto sommato va bene no? Mm. sì sì Beh, ma io la vedo io così penso che non si possa pretendere diversamente adesso no? Cioè, è un percorso a 360 gradi quello che, quello che hanno intrapreso no? sì Quindi... nel senso che Clotet è, è, è, è l'opposto dell'allenatore pratico cioè, mm -hmm. l'anno scorso è arrivato Rastelli qua perché, perché era l'allenatore pratico che in tempo una settimana o due doveva raddrizzare un po' una situazione che dal punto di vista del morale soprattutto era, era non dico compromessa, però si era fatta... Disastrosa. Sì, evidentemente troppo complessa per, per, per permettere a Marino di, di, di rimetterla a posto. Clotet è più un allenatore intanto contemporaneo, nel senso che ha dei principi di calcio che sono molto vicini alla scuola diciamo di Marcello Bielsa e poi di Converso a quella di De Zerbi e via così. E, ma eh, ha anche questa che immagino derivi anche dalla sua età che è un'età giovane per un allenatore questa convinzione che mh, con le squadre si debba lavorare nella creazione di una mentalità e, e se questo significa ehm, soffrire un po' di più per poi eh, sviluppare una capacità di giocare in un certo modo più avanti eh, i benefici saranno migliori una roba mm. del genere sì, poi è una cosa che scopriremo ben presto, perché comunque, eh, per carità, adesso la SPAL ha incontrato avversarie sia di alta classifica, sia di bassa, sia un po' No, che sì, comunque è... non ha Molto sbagliato di... eh, Non ha sbagliato una partita. Se voi ci pensate, ad oggi non c'è stata una partita che viene da dire... allora quella partita Completamente Littorio, sbagliata. Cioè, esatto, hanno fatto, non ci hanno capito niente. Non è stato così. Perché anche le partite che ha perso, mi viene in mente Pisa, la prima, Vabbè, era la prima di campionato e la squadra ha fatta in due settimane. Però, comunque sì. la spalla ha perso, ma non ha demeritato di perdere in quel, mm. in quel frangente, forse un pareggio si poteva anche stare. Insomma, mm. eh, tutto sommato, secondo me, non si può essere particolarmente critici o scontenti ad oggi, intendo, di questa spalla. Poi. Se tra, Però quello uh... che voglio dire io è: si può essere preoccupati, perché è quello che. che, che... Che, che, che, che arriva un po' dal pubblico è la preoccupazione Non è tanto... Cioè è Ma secondo, che... me sì. secondo me sì, è anche lecito essere preoccupati Perché quando non si conosce eh, Cosa si va incontro Perché è un allenatore nuovo che gioca in un modo diverso Una squadra nuova È, è lecito essere preoccupati Però preoccupati eh, Con la speranza che le cose possano andare bene cioè, Bisogna essere preoccupati però con con un senso critico non uh, farsi prendere dall'ansia Ecco. è chiaro no. che se uh, ci ritroviamo qui tra quattro uh, mesi e la spalla è a 4-5 punti sui play out allora uh, lì ci preoccupiamo in maniera più importante però esatto. insomma, adesso Io rimanderei il discorso a più avanti eh, Mattia si scrive il mio è un timore, la squadra è giovane non ha ancora la sicurezza per gestire una classifica seppur immeritata in zona rossa questo può essere un tema questo può essere un tema, ma è presto per dirlo. E... Scusate, ma solo io vedo i nomi in arabo, Cioè non capisco sta cosa. Forse è il mio Facebook è <ride> <o> il Facebook. <podcast. ride> eh, eh, Lo giuro. Cosa mi eh, Mi giuro, io vedo i nomi in arabo. Cioè, spero che <ride> non, mi va, non mi diventino anche i commenti in arabo, altrimenti <ride> ci sarà da ridere. Vabbè. Il, tuo, il tuo profilo è stato hackerato da Ayubabu. Sì, eh, sì, quindi... speriamo. <ride> e, um, altri commenti Marta? Io volevo leggerne uno di Sandro che mi piace molto che dice no, che ti... Cioè, ti piace il commento o ti piace Sandro? no mi piace il commento non è un bell'uomo Sandro, eh. Sandro è un bell'uomo comunque lo... dai, se tu non <ride> puoi impiegare te lo consiglierei Vabbè. Okay. <ride> dicevo Sandro <ride> si <scrive. ride> dai allora ci scrive: vinci due partite, sei a ridosso dei playoff, ne perdi due e sei sotto. È un campionato così, lo è sempre stato. La squadra giovane progettuale ci vuole calma e fiducia. Ci sono ancora mezzo milione di partite. Dai, beh, è vero, ce ne sono altre 30, che insomma diciamo che <ride> non sono poche. E, e Sergio invece ci parla fa so un riassunto della partita che dice partita nervosa un po' troppo fallosa con tante interruzioni, difficile giocare bene in quelle condizioni, nel secondo tempo la spalla ha giocato meglio, creando oh. diverse occasioni perché si è in vantaggio. Ecco tra l'altro a, a, a proposito del, del nervosismo, dei falli, delle interruzioni, primo tempo soprattutto veramente la, la, la signora... Eh, Federica Putti fischiava tutto, praticamente ne ha ammoniti quanti? Due o Anche tre? nei primi dieci minuti. Sì, però proprio per il primo tempo è andato, è andato giù pesante. Um, che ne dite di questo arbitraggio? Perché ho letto un paio di disamine diciamo, di da profani, eh, e una mi ha colpito perché eh, sostanzialmente questo commentatore sosteneva che avesse ammonito i, i primi due falli perché eh, aveva percepito poco rispetto dai giocatori. Allora, secondo me no, nel senso che eh, secondo me questo non è un tema, perché comunque il primo, la prima manifestazione, se non sbaglio, è venuta al sesto minuto ed è stata sì. a sec. E del Pavan del Cittadella che strattona in mezzo al campo, se non sbaglio è esposito? Uh, eh, vabbè, comunque è venuta dopo pochissimi minuti, e poi e non si possono... Eh, e poi sec. E quindi non c'è stato il tempo, secondo me, per eh, creare delle, delle teorie. A me eh, personalmente l'arbitraggio non è piaciuto. Non è piaciuto perché, perché, si è eh, perché si è fischiato troppo. Sì, perché io mi aspetto che eh, un arbitro, e, e chiariamoci, era il suo debutto in serie C, sì, sì. quindi aveva tutte, tutte le attenuanti del caso, eh, per carità, però ad un arbitro si chiede anche di prendersi le responsabilità. Se mm. fischi tutto, significa che queste responsabilità non te le stai prendendo. Perché mm. ogni volta che c'è un contatto, tu fischi, eh, la soluzione tua di scelto: fischi o non fischi, fischi perché è fallo. Eh, ne è venuta fuori una partita secondo me bruttina anche per quel motivo lì Perché comunque mi sembra che al termine del primo tempo eh, Non ho la statistica finale ma forse tu tramite Wiscount adesso, adesso vado, vado, cemente, vado a vedere. Ecco, Ci fossero stati fischiati 24 falli Sì, non ho detto, del, sì mi ricordo di averlo guardato Al termine guardato, del primo sì, tempo sì, eh, sì, sì. Quindi questo significa che eh, i minuti effettivi giocati sono stati la metà Sì, circa. poca roba Mm, sì. e, e nel, nel secondo tempo la situazione non è stata molto diversa quindi se diciamo che Spalcitadella in realtà si è giocata 40 minuti riusciamo anche a dare una chiave di lettura diversa del perché è stato creato così poco da entrambe le parti fine partita erano 47 falli ecco, beh, in media quindi tantini in media co eh... col primo tempo Daniele ci segnala che ci sono stati anche 66 falli laterali, questo a testimonianza anche di, un certo, di una certa imprecisione di, di entrambe le squadre. Eh, intanto dice Stefano, ci sono stati arbitraggi ben peggiori, sono d'accordo. Eh, sì. sì. sì no, beh. A proposito di arbitraggi… a proposito di no, no, scusa un attimo, Ci eh, eh, eh, eh, sono prego. stati arbitraggi ben peggiori, però in realtà di situazioni critiche non ce ne sono state. No, no, Decisioni stato... scottanti da prendere, quindi… Eh, è chiaro che gli arbitraggi peggiori, tu te li ricordi in situazioni in cui magari ce ne sono successe di ogni, qua non è successo niente quindi, cioè, secondo me, nel piatto va messo anche questo Comunque, che per me era una partita difficile. Ha ragione Davide che dice Maria Sole e sì. Ferrieri, caputi, viene dal mare, ha <ride> arbitrato bene con Cittadella, sono tutte partite così. È vero, perché Leo io e te l'anno scorso eravamo a Cittadella, la Spalla ha perso 2-0 e la spalla è stata picchiata dal Cittadella. Poi, alla fine, nonostante un arbitro. Un pochino più permissivo, ma alla fine, eh, la sostanza non è che si è più protagonista. Bene. Però più protagonista, il sì, campione Infatti, adesso arbitra in Serie A. Eh, eh, esatto. però, Quindi, insomma, in sostanza, non è colpa sua, no. Ma infatti, nessuno dà la colpa all'arbitro. Cioè, nel senso, l'arbitro ha scelto un metro di giudizio. Non si può certo dire che non l'abbia mantenuto coerente fino alla fine, perché mm. ha deciso di mantenere la partita più sotto controllo possibile poi sai, dopo stai i giocatori recepire no, e regolarsi, però i giocatori hanno deciso di andare avanti con, con quel metro lì e quindi eh, si è trasformato in una partita eh, bloccata, Sì, bloccata in cui veramente mh, forse azioni manovrate che in grado di durare più di due minuti non si sono viste insomma, perché o arrivava un fallo laterale o arrivava una punizione e direi che non è che ci fossero grandi grandi possibilità di vedere dello spettacolo. Detto questo, scusate, no, voglio stare sul discorso arbitro, ci agganciamo anche per andare a parlare di Spalcomo. Sapete chi arbitra domenica Spalcomo? No? Ok, perché ci sono state oggi le, des le designazioni. Spalcomo, l'arbitro il signor Eugenio Abbattista di Molfetta. Anzi sì. Scusa, guarda uno guarda, che, uno che porta bene. Eh. Davide ti ha anticipato e ha scritto, domenica sera torna il fenomeno che ci ha arbitrato a Cosenza. Sì, che poi, fenomeno, ah, poveretto, cioè lì non, ne, non, non è neanche stata colpa sua, perché eh, lì c'è stato un abbaglio monumentale della sua Tomoroso. assistente quella volta, e eh, vabbè, eh, l'arbitro in quelle situazioni se, se, se il guardania tira sulla bandierina non è che può dire «No, no, ho visto io e lascia stare». Eh, però a Battista questa diciamo statistica... Diciamo che non porta bene, ecco, esatto. Esatto, questa caso. statistica spaventosa con la Spal. 11 partite, nessuna vittoria della Spal. Adesso io non, so, io non sono scaramantico, in, in nessuna forma, no? Però, eh, voglio dire, inizia a essere una statistica, eh, come dire, eh, inquietante, quantome, quantomeno, inquietante, <ride> mm, no? Che renda un particolare particolare eh, volevo evitare quella quelle quelle attitudini possiamo fare um, a meno di fare la classifica noi questa settimana visto che no no la facciamo la facciamo <ride> ovviamente eh, però il eh, signor Battista ha, ha dei precedenti pochi po, poco incoraggianti con la spalla eh, basti pensare che eh, poi alla fine in realtà scusate vado per la tangente mh, non, non mi ricordo partite arbitrate da Battista in cui ci siano stati episodi clamorosi che gli si potevano attribuire quindi eh, anche lì a Cosenza insomma, ci fu l'assistente la, che sbagliò e vabbè. perché le ultime 5 partite che ha arbitrato della SPAL a parte Cosenza-SPAL è stato Brescia-SPAL l'orrenda partita del luglio 2020 in cui la SPAL perse 2-1 dopo il gol di Dabo eh, poi eh, uno SPAL-Napoli in casa 12 maggio 19 con la SPAL che era già salva se vi ricordate era una serata sì. festo festosa eh, spalsa al suolo 0-2 del ehm, settembre 2018 che è la partita in cui si è lesionato da Alessandro eh, no ho detto una stupidaggine colossale, no, no è il 0-2 in, in casa no, 3-0 no, no, no, no, quella lì no hai ragione, hai ragione. Poi, poi era là da loro. No, non è una no, stupidaggine, 0-2 in casa, spalla al Sassuolo del 27 settembre 2018. No, non ricordo, però, una delle tante partite col Sassuolo perse in casa. E, e poi e, spalcagliari, e, settembre 2017, quarta giornata c'era il mitico Rastellone in panchina nel Cagliari e, e segnò Barella. Forse uno dei due gol, Barella e l'altro Joao Pedro. Se non ricordo male, e, oh, no, no. Sì, sì, purtroppo Tro il la memoria, sì, andiamo. Me, me, adesso vado a vedere, ma secondo me signor Barella. E, esatto, Barella gioca a Pedro. Poi Joao Pedro fece anche un super gol sotto, sotto gli ospiti. Edoardo, se ci chiede, Cherry gioca nel Como, ah. eh sì, caro mio, sì. Sì, rivedremo al ci risposto da Elena e da Sara. Grande, ah, È già sicuro che giochi? Beh, è titolare inamovibile, quindi mi viene da pensare di sì. Mm -hmm. Eh, infatti, chiacchierando con eh, Dade, eh, che eh, saluto non so se ci sta seguendo o no, insomma, chiacchierando un paio di giorni fa, ci siamo detti vai, andiamo tranquilli che bolla, bo bolla Cherry, quindi… Eh, Vabbè, è un grande classico questo. Eh, esatto, eh. <ride> sì. però non è l'unico ex perché c'è anche Bellemo. Lo ricordate? Grande certo. Bellemo. Bellemo eh... da oggi? Bellemo da chioggia, mh, protetto da Mr. Maini. per… Uh, esatto. che per eh, ha, già ha già declinato ha. le pagelle di, di, di domenica perché no, non vuole andare contro Bellemo, e, mm. e poi Arrigoni. Ah, intanto Matteo ci segnala che Cerri è infortunato. Ah, bene, bene. Non fuori, ero non mi era mi era mi aggiornato. Troppo. Scusate, scusate. Non ero aggiornato. Eh. Io l'ho detto oggi che mi non erano ero perso... sicuro che fosse per la partita di domenica. Mi ero perso allora, questa ti eri perso la carriera di Cerri. No, è vero, è vero. Eh, eh, faccio, faccio ammenda, cioè, non, non è da me, ma esatto. va, bene, va bene. Però, c'è un articolo uh, uscito ieri sulla provincia di Como: c'è scritto corsa contro il tempo per recuperare Bomber Cherry. Quindi è già affetto. stato definito. Beh, diciamo che, che se non, non gioca, essere... se non gioca, potrebbe essere un, un buon motivo per il quale non, non riesco a segnare, però. Sì, comunque ci stanno scrivendo <ride> che c'era infortunato. No, no, ma infatti, però, a quanto pare, a giudicare dalla stampa comasca, eh, c'è una piccola non percentuale, una sì, piccola percentuale sì. di, di possibilità che possa recuperare. quindi vediamo. Oppure posso... gioca da infortunato e bolla di testa come un... un Oppure il Cisandro ci fa gol in sostituto. Che è la Gumina, giocatore che tra l'altro la SPAL ha... Tenuto mm. d'occhio negli anni scorsi, ma non ha mai fatto offerta, però ha tenuto d'occhio. Eh, ha fatto tre gol. Dice Sara, infatti, sì, no, ma secondo me, c'è in gioco certo, in Serie B. Tra l'altro, un giocatore rispettabilissimo, ma eh, diciamo che qui c'è già stato due volte. Direi che abbiamo già dato e non, non, non abbiamo tutta questa voglia di rivederlo con la maglia della spalla. Ecco. Eh, Paolo dice: Se penso al combo, mi viene male. Eh sì, Paolo, infatti, volevamo affrontare questo argomento, tra l'altro. Eh, dico a chi ci segue insomma avevo invitato eh, Mauro Malaguti a, a intervenire in questa diretta per una piccola finestra perché mi serviva la prospettiva storica su, su quanto sì. il Como è indigesto alla Spal perché eh, beh, le, le, i due episodi più clamorosi beh, le, le, le, il famosissimo spareggio per salire in Serie B eh, del 1994 eh, famoso perché arbitro De Santis eh, il gol annullato e eh, tutto quanto e poi quell'orrendo playoff del 96 co con la sconfitta in casa 3 a 6. Infatti facciamo un giochino, chiediamo ai nostri amici, lettori, compagni di, di mercoledì Beh, sera, senta. no, no, pensi, dici come e che cosa pensi, qual è il primo pensiero che viene in mente? Secondo se me il 90 Stelle... De, De Santis, cioè, perché... Eh sì sì, vediamo chi è il più originale. De Santis, che è che la fece un po' sporca quella volta, almeno a giudizio dei tifosi biancazoni, ma insomma diciamo, ci furono episodi abbastanza bizzarri, giusto per citare un cognome che tra l'altro ricorre in queste partite. Tra l'altro, a proposito di... Ehm, di cosa stavo parlando prima? Eh, non so perché stavo, parla Stavamo stavo parlando... Stavamo parlando parla dell'arbitro di Spalcomo. L'arbitro di Spalcomo. È ancora prima, sì. Non so perché volevo parlare anche di Tacopina, che ho visto una storia poco fa su, su Instagram è una cena Stara. del Lions Club ah ecco perché, perché vi sto, avevo invitato Mauro Malaguti perché volevo fare un riepilogo de, degli orrori di Spalcomo nella storia, però mi ha detto Mauro stasera sono alla cena del Lions Club perché c'è anche, anche Joe e, e infatti Joe ha pubblicato una storia, una storia eh, su Instagram eh, e vi chiedo indovinate come ci è andato vestito Joe alla, alla cena del Lions Club maglietta no, sai che no eh, – Me lo in maglietta. – È il completo blu, no? È un completo blu, brava Marta. Esatto, l'hai già vista la storia su Instagram, perché tu sei, no. sei una Instagirl. Um, Scusami, allora cioè, che gioco è se l'hai già visto? Eh? – Infatti, cioè, cioè, cioè, Non ho capito. No, vabbè. Cioè, potevi almeno eh, finta di sbagliare il, il colore del completo. Hai ragione, eh, Sara dice camicia bianca che esplode. Eh, eh appunto. Ieri sera, invece, Taco era più sportivo mh, al teatro comunale. Leo, bellissimo. tu eri lì e eh, hai assistito di persona al Taco Show. Ho assistito al Tacco Show al teatro comunale, una serata piacevole, direi, dai. Mm. È stato… Mentre, mentre gli posto? altri della redazione dello Spallino erano a indurirsi… A farsi aperitivo, eh, esatto. <ride> a farsi aperitivo. <ride> esatto. esatto. E, no, dai, è stata una, una bella serata. Eh, era una serata, per chi non avesse letto l'articolo sul, sul giornale, ehm, è stata una serata dedicata agli sponsor, nel quale neanche noi, in realtà della stampa, sapevamo esattamente che cosa mh, si sarebbe fatto quella sera lì, perché sostanzialmente... Eh, sì, ci è arrivato era... un invito, ci ha detto venite, c'è uh, un evento e poi ci guardiamo. C'è un evento, venite, esatto, e noi ci siamo andati. E... Tra l'altro, alla fine mi ha detto anche che c'era un... Un ottimo buffet al quale io, però, non ho partecipato. Oh! E questa è eh, esatto, questa è la cosa che cioè, no, no. mi, mi fa molto male. Mi fa molto male. Ma, ma però scusa un attimo, ma devo eh... dire. hai contezza del fatto che gli altri colleghi della carta stampata abbiano partecipato al buffet. No, perché sono andati via tutti prima di me. Ah, ecco. sono andati, eh, Ragazzi, eh, sì, ma una sì, sì. volta che avete il buffet, non è approfondito. Eh, Marta, lo so, però ma perché aspe... aspettiamo, che... aspettiamo che tu ci faccia entrare al buffet allo stadio: sì. esatto, esatto, esatto. il lavoro. <ride> In maniera totalmente esatto. arbitraria e annunciandolo al nostro pubblico. Vabbè. Comunque, una esatto. volta che potevamo esatto. mangiare a nano e pagati dalla SPAN, eh, non ho sfruttato l'occasione. Ma vabbè, eh, no, a parte gli scherzi, è stato una, un evento nel quale Tacopina ha sostanzialmente mh, si è presentato agli sponsor nuovi e vecchi. Ehm, ha raccontato un po' di sé, di, di chi è, che cosa fa, insomma, con un po' di storie posso, posso, posso fare una, una velata critica a Marina Presello di Sky, che è una pur brava sì. presentatrice giornalista, le domande sfioravano un po' il tono agiografico, sembrava che sì, stiamo parlando sì. di, di, di, di, di, di, un, di un, un santo sostanzialmente. Che sì, è, eh, è, sì. Eh, diciamo, l'inizio non è stato particolarmente, eh, come dire, avvolgente. Eh, tanto che con la Stefi, che tra l'altro, eh, colgo l'occasione la per, per salutare. Sì, la Stefi Andreotti, che ringrazio e saluto anche per le foto che ha fatto, che ti ha inviato perché era assolutamente vero. Sì, perché se me. dovevi fare tu eh, praticamente esatto. non no, male. perché già il mio telefono non ha registrato metà della roba. Vabbè, comunque, niente a parte gli scherzi. Eh, Ta copina ha, ha dato, insomma, si è, si è presentato, ha spiegato un po' chi era. Ha, ha fatto un chi po' il suo show, no? perché lui comunque… Chi, chi, è? chi è? Chi era, fortunatamente, lo è ancora. <ride> sì, di sì, per eh, no, Esatto. Anche eh, perché è dura spiegare ah, chi eri, cioè nel senso che… Chi, chi eri prima di essere il proprietario della SPAL. Ah, no, ah, no, ah, sì, no, no. Capito? Sì, scusate, no, no, perché eh, io mi, mi, mi ci sguazzo è stato. Perfetto. È stato... No, è stato simpatico. Devo essere sincero, mi ha fatto anche ridere in alcune battute, nonostante il 90% delle cose io le avessi già sentite. Tipo l'aneddoto sul gira. fatto che a Benevento hanno squalificato Clotet perché lui è andato a minacciare l'arbitro, ah, esatto, esatto. Questa cosa qua, eh, però l'ha raccontato bene. Mi ha fatto molto ridere, quindi eh, bravo, bravo Tacco. Eh, no, ecco, a parte questo, niente. Poi ha parlato Simone Colombarini. Eh, mm. Hanno parlato un po' di persone, ha parlato Gazzoli, però su questo magari ci arriviamo dopo. Ci arriviamo, e... ci arriviamo. Esatto. È stato, è stato un bel evento, dai. Principalmente ha chiesto a, alla SPAL, eh, o meglio, sia alla Spal, ha chiesto agli sponsor della SPAL, alcuni di quali non hanno ancora arrivato. di cacciare i soldi. Di cacciare i sordi. <ride> e, e, e di essere… Di no. In Fedarese? No, non ha detto in ferrarese, non ha detto in ferrarese. Anzi, tra l'altro, visto che stiamo parlando di sponsor, orla, eh, cogliamo anche l'occasione per uh, come dire, chiedere anche noi a chi vuole associare il, il suo brand con che avesse, di no? esatto. <ride> esatto. avesse il coraggio di fare questa cosa eh, <ride> che noi siamo disponibili abbiamo dirò agli amici, un, un sacco di banner che possiamo mettere qua no, che banner, vabbè, sì. costruire Le partnership andiamo. strategiche esatto Bene, detto Comunque, questo. No, per, eh... per rispondere a Sara Guidorzi. No, non ha menzionato Mora, infatti, sono preoccupato, perché ho ascoltato l'intero audio che tu mi hai mandato, Leo, ma tacco Piano non ha parlato di Mora. No, non ha parlato di Mora perché avrebbe dovuto parlare di Mora? Perché ne, ne, ultimamente tra l'intervista che ha fatto al podcast, tra quella che ha fatto in gazzetta e via di qua, e di là, eh, ogni volta dice: No, mi piace questo gruppo, soprattutto Mora, perché è un leader, perché sta aiutando i giovani. Ah, no, no, no, non l'ha ma... detto, no, no. Esatto, infatti non ha parlato proprio di giocatori. In realtà l'unico giocatore che ha, che ha nominato è Colombo per raccontare quell'aneddoto su Del Piero. e No, eh, ecco, su... quello è stato un altro aneddoto. Eh. Eh, divertente che stavo eh. guardando la partita a Los Angeles con, eh, con Del Piero. Allora, già, il fatto io personalmente ridevo perché pensavo a Tacopina e del Piero, del Piero che si trovano, in un hotel di Los Angeles vedere, scusa. Un hotel di Los Angeles. Tra l'altro, da come ce lo descriveva, abbastanza fighetto. No, nel senso, tutto vadano uh, all'Hotel California. Insomma, cioè, Beh, <ride> insomma, io, io, io, io la parlo sul fuoco, non ci sa per vedere Spal Parma. <ride> Quindi questa cosa mi ha vabbè. Eh, comunque, eh, no, niente, eh, che aveva fissato subito una conference call sul 2-0 per il Parma perché ha non si può andare avanti così, e invece poi sul 2-2, insomma, è esploso di gioia annullando la conference call, eccetera. Eh. eccetera. Insomma, ha, detto un po', ha fatto un po' di spettacolo, però eh, sì. insomma, da, da ottimo comunicatore qual è? Beh. Eh, è, quello, è quello che doveva fare, insomma. quindi okay. né più né meno di, di quello che ci aspettava. Marta, ma tu che, che idea ti sei fatta sul personaggio Joe? Beh, appunto, è un... Uh... Ha già incontrato tutte le hostess dello stadio? No, io non l'ho ancora visto, mannaggia. Ah. Sono sempre lì con voi, quindi io non vedo mai nessuno. Vedi solo quei, quei pezzenti dei giornalisti? No, che bella, ti, che bella, ti bella. importunano sistematicamente ogni volta che... che... No, cioè, dai, non, non si faccia no, così, dai. <ride> <ride> Faremo nomi e cognomi un giorno <ride> di chi, sì. chi la Marta quando faremo una, una diretta all'orario operativo, poi li sbraghiamo no. brutalmente. Tipo non ci provate neanche, non ci provate. Dai. Quindi, che idea ti sei fatta, Marta. Di, allora, al taco. di là del fatto che. Cioè, sì. la domanda che ti voglio fare, Marta, al di là della tua impressione, cioè, eh, eh, come dire tu, tutto questo spettacolo tutto questo show tutta questa ars oratoria mm. eh, c'è la eh, diciamo stringi, stringi, una... stringi, è qualcosa eh, esatto esatto esatto quello ti volevo chiedere. beh sì secondo me sì non è... cioè, finora rispetto anche a ciò che aveva detto inizialmente è sicuramente penso stato di parola eh, sì. Mi piace anche molto il, il rapporto che è, sta cercando di instaurare con i tifosi, che era anche una uh -huh. cosa che mancava da tanto tempo e di cui secondo me eh, un po' tutti, sia tifosi che squadra, avevano bisogno. E, però sarei curiosa di vederlo un po' al di fuori della, della realtà social, se ti devo dire la verità, uh -huh. perché uh -huh. noi abbiamo forse quell'immagine di lui un po' così caricata tra virgolette un'immagine e... che, che lui è abile a costruire ovviamente grazie ai media sì sì, sì infatti però sarei curiosa di io eh, non l'ho mai visto da vicino non mm. ho mai avuto modo di assistere a una conferenza mm. stampa quindi cioè, mm. al di là di, del, delle interviste che fa e, però possiamo, facciamo... possiamo dire possiamo... Possiamo dire una cosa Marta, visto che tu comunque sei anche molto attenta allo stile, insomma, almeno per quanto ti riguarda, eh, mm -hmm. mentre io e Leo ci vestiamo come due straccione, io sicuro, ma Leo un po' meno. <ride> e, vale. Joe per essere un italo-americano non è che sia proprio il prototipo dell'eleganza, eh? Beh, davvero, ho capito, ma se dobbiamo sindacare sul, sul discorso No, così, di è così, è un tema cioè. Beh, Marino aveva c'entra Marino, stiamo parlando di dirigenti proprietari, presidenti No, ho capito, voglio dire, nel, nel senso che ognuno ha il suo stile, no? Quindi mm -hmm. non penso che sia quello che fa la figura, che fa il personaggio No, no però no? non so A volte così alcune sue società va, mi lasciano per questo No, no eh, diciamo che secondo me lui ha due versioni cioè quella Uh, in cui è il, uh, il fanboy della SPAL cioè okay, che, okay, si presenta okay, col cappellino come, esatto, come oggi come oggi alla conferenza stampa del nuovo sponsor che sarà sui pantaloncini mm -hmm. eh, che si è presentato visto a fanboy SPAL sì, e poi sì. lui ha la sua versione eh, elegante diciamo mm -hmm. in cui ha uh, questa giacca di una taglia almeno, <ride> almeno una taglia più piccola di quella che dovrebbe <ride> e, <ride> Infatti, e, Sara, e... io l'ho visto, lei è gross. no, allora, adesso... anche, grosso. Tu, è Leo, Leo, tu l'hai incontrato per la prima volta di persona ieri sera e poi ti, sì, ti, ti, ti, io ti Ieri ho, ho, ho parlato um, pochi, un, un paio di minuti con lui ieri sera al termine, effettivamente è, è molto grosso. Cioè, è proprio, non è grosso, è grande. Cioè, è, proprio, è, è, è, è, è imponente. È imponente. Uh, adesso dico anche... Allora, eh, la scorsa settimana, no, non è vero, non è stata la scorsa settimana, è stato qualche giorno fa, forse sì. lunedì, eh, che c'è stata la cena a Rotary. Sì, lunedì. Eh, esatto. E, e come mediatore c'era Furio Zara, che insomma è un amico che era stato chiamato. Amico per, è il prestigioso collega. Esatto, è è il prestigioso collega, assolutamente. Allora che eh, ieri gli ho mandato un messaggio eh, per chiedergli poi come era andato, perché ci eravamo visti venerdì e mi ha detto che sarebbe andato a questo evento. Mm -hmm. è che mi ha mandato la foto di lui con uh, Taccopina mm -hmm. eh, insomma, so, oltre al fatto che vabbè, Furio è, è, non è molto alto, insomma è okay. comunque magro comunque entrambi nella foto hanno, hanno le mani in primo piano e lui mm -hmm. mi ha scritto ti prego di porre attenzione alla mano <ride> che ha due mani che sembrano dei <ride> effettivamente cioè, ah, è, proprio a testimoniare quanto è grande ha proprio anche una mano grande cioè, adesso la foto sì, non la sì, posso sì. mandare perché chiaramente eh, certo. non, non ho il permesso ma vi posso garantire che è veramente impressionante sì, sì. comunque sì, è un ecco. personaggio che io eh, vi dico dal punto di vista carismatico è un personaggio che sì, no, mi piace qui per subito, sì. <ride> subito no, no ma quello è, vero, quello è vero da quel punto di vista lì no, è quasi imbattibile cioè, eh, allora ehm, siamo a 39 minuti quindi andiamo con gli ultimi due temi di, di serata eh, facciamo un piccolo saltino perché ieri si è parlato anche dello stadio e, sì. e Gazzoli ha fatto questo annuncio che, secondo me, è passato anche un po' troppo sotto sottotraccia. Intanto, beh, Edoardo, mi fa ridere: Tacco a Natale schiaccia le noci per tutti, con il pollice. <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> Sai che potrebbe succedere anche per te. Um... Allora, io lo inviterei a una delle nostre dirette. Beh, e poi gli, la, gli farei sì, la Sì, dobbiamo fare una diretta di tre ore, però, per quanto pare, gli, fa, gli farei la challenge. Se riesci a schiacciare questa, <ride> con un pollice, <ride> <Con> un... <ride> che ce la fa la prima? Lo schiaccia noi, noi lo speriamo, no? Va dico, eh, c'è stato questo annuncio di Gazzoli molto importante che lo aspettavamo da tempo. Mm. Sì, l'annuncio sulla, eh... vai, vai. L'annuncio sulla, sulla questione stadio, mm. eh, ossia che oggi venne, è stato depositato in Procura il progetto di adeguamento eh, fatto dall'ingegner Calvi. Mm -hmm. Serve lo schermo se 16, no? Mi scrivono. <ride> <ride> <ride> sì, infatti... abbiamo veramente comunque... i migliori commentatori comunque. Esatto. Eh, no, per quanto riguarda lo stadio, niente, oggi è stato presentato il progetto. Quindi, la speranza che eh, era stata ventilata tempo fa di poter eh, arrivare a dicembre, effettivamente, o perlomeno alla fine di dicembre, con lo stadio a posto, adesso diventa realistica. Non è realistica, cioè, non si può dire che sia realistica, però quantomeno le tempistiche sono state rispettate. Perché adesso mm. questo progetto poi dovrà essere eh, in qualche Validato. modo vidimato e eh, approvato anche dall'ingegnere Pellegrino, chiaro. che è l'ingegnere della Procura. Chiaro. E, è chiaro che probabilmente dei passaggi intermedi sono stati fatti, cioè nel senso, non è stata presentata qualcosa di cui Pellegrino probabilmente è all'oscuro, mm. spero. E, però diciamo che comunque deve esserci un atto formale in cui lui approva quanto, Dice, a quanto questo progetto va bene, cominciate a sistemare questo benedetto stadio e intanto lo riapriamo. Fate quello che dovete. Eh, non so se al termine o comunque, perché comunque i lavori, da quello che ho avuto modo di capire anche ieri sera, mm. ehm, andrebbero fatti subito. Non, al di là di questo, poi non, sono, non dovrebbero essere lavori particolarmente invasivi. Okay. Cioè è quello che mi ha detto l'altra volta non bisogna staccare la copertura smontare, le coperture. Sì, no, smontare io... la copertura cioè, se no, esatto, come ho detto anche l'altra volta, non era necessario chiamare Calvi eh, sono interventi mirati che comunque consentono di eh, riottenere le garanzie strutturali, però senza fare una roba indecente. Mm -hmm. ecco. mm -hmm. Quindi, comunque, oltre a questo, eh, ieri hanno parlato anche di strutture, eh, hanno detto che con il passaggio di proprietà, chiaramente eh, alcuni progetti sono rimasti fermi mm. e hanno fatto vedere il rendering del uh, nuovo centro di Via Copparo, di, di come dovrà diventare. Mm. Molto bello, tra l'altro, anche esteticamente, molto cosa, in linea co, con quelli cosa, che sono... Cosa, cosa avrà di diverso da quello attuale? Allora, rispetto... Eh, allora, Il rendering è solo... La parte esterna, poi ne ha fatto vedere yeah. qualche scatto, ma però sono cose vecchie yeah. perché sono immagini che io ho già visto quelle lì. Mm -hmm. eh, diciamo che perlomeno dal rendering eh, sarà una parete completamente grigia con lo stemma grande della spalle, eh, diciamo non sarà più in, mu in effetto muratura come adesso, ah, ho sarà... okay. poi avrà, avrà davanti le barriere sole, poi chiaramente è un rendering, quindi da lì poi a farlo magari. Sì, Saranno delle modifiche, però comunque è sembrato bellino. E poi ancora dei lavori eh, per lo stadio per migliorare le aree dell'ospitality, a cui magari un giorno la Marta ci farà accedere. Potremmo accedere, eh, esatto? Esatto, eh, no? Molto carine perché, comunque, come ha detto eh, Gazzoli, il, il centro di via Copparo era stato fatto con la vendita di Capello. Sono sì, passati qui giusto 3-4 anni. Sono stati eh, quei ora di, vari rifacimenti. Sì, è vero. Però la sostanza più o meno era quella. Ecco. Cioè, quando l'hanno preso, eh, preso i Colombarini, cioè, mancava poco che ti pascolassero le pecore. Per cioè, no, no, certo. 5-6 anni hanno <ride> tirato ci fuori. fossero ancora le docce. <ride> no, che poi, tra l'altro, eh, non più tardi di una settimana fa eh, sono andato a fare una chiacchierata con il direttore del settore giovanile, Andrea Catellani. E ci ha fatto vedere un paio di, insomma, di, di angoli de, di, di via Copparo e, e ci sono però ancora alcune stanze di via Copparo adibite a spogliatoi che sono esattamente come erano dieci anni fa e, e questo immagino che sia ovviamente un tema che verrà affrontato nel, in questo rinnovamento de, degli ambienti e Simone ci chiede scusa. se verrà fatto il museo spa esatto e eh. poi Sara si dice che il nuovo centro di Via Copparo si chiamerà Tacco Land, Vabbè, cioè, per <ride> no, non, non oggi, oggi, perché oggi, oggi si chiama G.B. Fabri e secondo me deve restare così per tanto tanto <ride> tempo, perché eh, G.B. Fabri è veramente indimenticabile, bisogna eh, assolutamente mantenere viva la sua memoria. E, mh, il Museo SPAL ne ha parlato Taccopin in un'intervista, forse è il Carlino. Ieri, però. Non no non ieri però la settimana scorsa ha detto di volerlo fare eh, quindi lo prendiamo in parola poi magari eh, in questo periodo in cui lui si trova a Ferrara magari proveremo ad approfondire questo discorso con lui perché effettivamente è un tema che, è un tema che allora io ho iniziato a seguire la SPAL nel 2006 poco dopo il mio trasferimento che è Ferrara e, e già allora sentivo parlare di museo SPAL idee cose varie non se n'è mai fatto nulla eh, perché non è neanche facile in realtà eh, secondo me fare un museo della SPAL eh, che abbia un potere attrattivo mm. che vada oltre ovviamente a quelli che sono eh, i tifosi della SPAL che sanno già tutto della SPAL no? eh, e quindi sono curioso di capire anche come verrebbe fatto un museo della SPAL perché pensiamo anche solo in realtà ai cimeli la SPAL, a causa anche dei fallimenti, dei cambi di proprietà e così, eh, praticamente non ha quasi nulla, eh, di, se non la, la Coppa Italia vinta quando c'era Cance, eh, la, la medaglia d'argento al merito sportivo del 74 però tutto quel patrimonio che poteva essere fatto anche di maglie, di cose varie, non c'è, non c'è, eh, bisognerebbe mm. fare un po' un, un uh, raggranellare qua e là, magari fare anche un appello agli ex giocatori di donare qualcosa al museo e robe di questo tipo. Insomma. Non so, però eh, ricordo che qualche anno fa avevano organizzato quel tour dello stadio che sì. non c'è tra niente col museo, eh, che però sì, sì. In, quel, in quel contesto eh, i biglietti erano praticamente andati a ruba, perché avevano fatto qualche sessione mm -hmm. eh, ed era andato tutto in sold out. Quindi secondo me la possibilità di creare eh, come dire, a livello commerciale un coinvolgimento maggiore per i tifosi, secondo me dal punto di vista ah, del, certo, sì, sì, sì. del marketing, c'è. Cioè, ecco. Poi anche perché Tacopina stessa ha detto che i tifosi della Spal secondo i numeri che gli hanno portato la Macron, eh, sono i tifosi che in percentuale della popolazione comprano quello che costano più merchandising. Sì, esatto. Sì, sì eh, beh, questo non quindi, mi stupisce. Quindi secondo eh, me... Vai, vai. No, no, niente, dico che secondo me mh, la ciccia per fare qualcosa lì c'è. Ecco. Per rispondere a Daniele Stabellini che chiede se le ammellature esterne di Est e le faranno... Io ero non so se Leo ha informazioni aggiornate, Leo che sta morendo, tra l'altro. Eh, sei stanchissimo, Leo, lo vedo, dai, abbiamo quasi finito. guarda, eh, faccio così, vado a letto adesso. Le informazioni, <ride> le informazioni che, che più recenti su questo tema, da Daniele, sono che la cosa era stata messa temporaneamente in stand-by. Eh, perché sono, dopo sono insorti altri, altri problemi a cui pensare cioè è, è rimane una cosa che si vorrebbe fare da quello che ho capito ma non, non nel brevissimo termine ehm Edoardo ci dice che il tour dello stadio lui l'aveva fatto, è stata anche una bella esperienza. Infatti, cioè, se, perché, il tour dello stadio funziona perché ovviamente vai dentro negli spogliatoi, cioè soddisfi una curiosità che è un po' quella di tutti, no? Di vedere gli ambienti, dove ci sono i calciatori e tutte queste cose qua. E... Noi stessi non abbiamo mai visto tutti gli ambienti dello stadio, probabilmente, anzi, sicuramente. Non è vero? Beh, sì. se Ci portassero a visitare la sala VAR dove, dove, dove accade <ride> la magia. A parte che eh, quest'anno la sala VAR non la fanno più nella, in, in, nel container uh, come gli anni scorsi no c'è sta una stanza dentro lo stadio eh. l'anno scorso però quest'anno in Serie A non ho capito se in anche A, in Serie B sì. comunque no, in fanno solo in serie A 100... fa tutto da remoto sì, sì, sì. Sì, così. in Serie B però ancora no eh, sì. Luca ci chiede il primo secondo anno semplici: non vinciamo la Coppa Italia di categoria no vinciamo la Supercoppa. Quella la super che Coppa quella fa... Coppa con le vincitrici dei tre gironi di C eh, mentre in Coppa Italia di Serie C la spalla arrivò eh, a un certo punto, credo in semifinale potrei sbagliarmi ma non credo e indovinate da chi fu eliminata? Da chi Dal fu eliminata? Oh Santoro <ride> no, il, primo anno di semplici, il primo anno di semplici eh, credo fu adesso, adesso vado a recuperarlo ma sono abbastanza sicuro che fosse il combo sì, sì, sì, sì, sì. Sì, sì. Eh, te lo, te... Tra l'altro la foto della Super Coppa vinta contro la Cittadella, giusto? È sì, vero? Sì. Eh, la cioè, Super Coppa è... vinta è mai consegnata. È mai consegnata, tra l'altro. Cioè, no, è... mai consegnata. Consegnata il mercoledì successivo in via... allo stadio con davanti a 100 persone. <ride> sì, è vero. Ah, è ricordo bene la, cosa. Eh, la foto di quei festeggiamenti, tra l'altro, sono ancora... Eh, c'è la gigantografia nelle scale della tribuna quando si sale. È vero, è vero. vero. Almeno allora, la tribuna dove saliamo noi, infatti sono dei volti... De Comunque vi confermo silvestri. che ci fu un doppio SPAL Como e Como SPAL nel 2015, febbraio 2015, semifinale di Coppa Italia Lega Pro, 0-2 al Mazza per il Como e poi un orrendo 0-0 a Como, quindi davanti a 318 spettatori, che meraviglioso Fantastico. Bei Bei tempi, bei tempi. Benissimo. Ehm, Supercoppa con Cittadella, Sara è super sul pet, dovremmo prenderla come co co consulente. Ehm, sì. Ultimissima cosa, poi veramente vi lascio andare a dormire, ehm, quanti cambi farà Clotet domenica? Due. Beh, già il fatto che ne faccia potrebbe essere <ride> <già> una notizia. <ride> <ride> no, ecco, questa, ecco. Se c'è una cosa che non ho veramente capito della prestazione di Cittadella, eh, non l'abbiamo detto prima, è stata la gestione dei cambi. Perché è vero che ehm, Cloutet dice noi monitoriamo i numeri degli allenamenti, monitoriamo i numeri delle partite, le prestazioni in termini di consumo, di, di energie e da quando ci sono io una, un allenamento viene eh, pesa quanto una partita e questo si può capire. Quindi magari ci può anche stare che non fossero stanchi, ma... Poi dico io, che eh, non sono allenatore, eh, per carità, però qualcosina, visto l'immobilismo che si stava creando, io l'avrei provato. È anche vero che però deve anche avere poi qualcosa che ti spacca le partite, perché eh, il cambio è stato crociata ed è stato un cambio, a mio modo di vedere, un po'... Ma poi a tre minuti dalla fine. È, a tre minuti dalla fine, beh, Mora è entrato... A, ma Mora è entrato a, che manca un minuto. Cioè... Appunto, esatto. Que ecco, quel cambio lì forse l'avrei risparmiato, avrei messo su qualcun altro, Ma siccome Mora forse meriterebbe no, poi, allora, qualcosa di, Luca, di diverso Luca, eh. Luca è un ottimo professionista e sicuramente non avrà rotti i coglioni però chiunque abbia giocato a calcio anche negli amatori sa che se ti fanno scaldare anche 20 minuti ti dicono un minuto dalla fine del recupero entra, cioè veramente ti girano elica e quindi sono abbastanza sicuro che Mora non avrà detto niente, non avrà neanche sbuffato perché Luca è un ragazzo stra tranquillo eh. però cioè, veramente deve essere una cosa insopportabile. Anche perché tu entri a fare un minuto, due minuti per cosa? Cioè, nel Io senso, mh, chi è in campo non può fare quel minuto lì in più. Cioè, entri per dare 30 secondi in più di gioco alla partita no, perché allungano il recupero. Non so, è qualcosa veramente di, difficile da, da comprendere. Abbiamo sì. un messaggio di Maurizio Buriali. No, aspetta, eh, allora eh, nel 89 la Spal perse la fine di Coppa di C contro il Cagliari. Eh, non, non, non so, devo andare a controllare però tendo a fidarmi eh, no Leo, ah, scusa eh, è arrivata una precisazione dall'ufficio stampa della SPAL per una cosa che hai detto, che è inesatta nel container sì, sì. che dici tu ci sono le fibre per inviare il segnale della regia ai broadcaster, la sala vara mm -hmm. è appena dentro gli spogliatoi Ah, oh. ecco. E e mi ricordavo bene questa cosa eh, Paolo scrive «Mora comunque alla fine della, della partita sotto la curva non è venuto da tutti gli spogliatoi». Ma sì, ma perché secondo me gli giravano un po' le balle, sostanzialmente. Eh, okay. E quindi ci sta che fosse un Vabbè, po'... Vabbè, ragazzi, ma cioè, voglio dire, ma l'avrebbero eh, fatto tutti, dai. Mm -hmm. so, ci può anche pretendere che fosse pure contento <ride> al termine della partita, quindi... Eh, ok, allora... Ehm... Intanto una comunicazione di servizio eh, a Simonetta che forse eh, è già, è già, si è già sganciata, non lo so se c'è ancora, se, sentiamoci perché c'è stato un difetto di comunicazione tra ieri e oggi e non siamo riusciti a, a incastrarci per eh, quello che avevamo concordato, eh, Paolo battiamo il como, bene questo è lo spirito, ah, eh, chi, è, chi, è il vostro, chi è il vostro favorito per questa partita? Viviane. Allora. Scrivo Leo, Sec, ok? Viviani, Marta, tu... Io vado ad accendere un cero adesso domani. Cioè praticamente la Marta, Marta si Marta gioca, cero, eh. dice quello che dici tu la volta prima. Eh, è la va tattica. bene, va bene, ci si sta. Allora, eh, io mi gioco Colombo perché non ho controllato, ma credo che per non gol, ci sia... Mai... Una partita sì e una partita no. no. No, no, no, no, credo che non ci sia mai stato, ma devo verificarlo, un giocatore della spalla in grado di segnare per cinque volte consecutive in casa. Devo controllare questa cosa ma secondo me non c'è mai stato ha avuto gol forse, di Cerri, forse neanche forse neanche meno Bizzarri però non, non voglio dirla con certezza perché devo ancora verificarla questa cosa Però fra Mauro Bisbiglio Raimondi con il nome scritto in arabo sopra dice farà Faragol <ride> ma lo vedi solo tu in arabo cioè, noi lo vediamo Vabbè, un... capito, ma è una, è una cosa bellissima <ride> okay. è uno screen io voglio vedere come si scrive in, in arabo vi mando, vi mando lo screenshot e va bene, va bene. Eh, direi che per stasera è andata. Eh, speriamo, bah, se fa gol manco. Mi fa piacere anche perché ultimamente è stato un po' criticato eh, perché non, non sta brillando particolarmente. Quindi gli farebbe senz'altro bene fare un, un gol, ragazzi. 56esimo minuto. Direi che anche per questa sera abbiamo dato. Eh, per mercoledì prossimo, speriamo di avere l'ospite, l'ospite che, eh, che avevamo concordato ieri sera. Ma poi per un difetto di comunicazione, non siamo riusciti a. A, a confermare, eh, Mauro anche Mauro Malaguti che in effetti eh, declinando l'invito per stasera per altri impegni ha detto che è disponibile per una delle prossime volte quindi al prossimo, al prossimo tema storico lo, lo convocheremo. Lo convocheremo. Eh, Avete visto lo quindi, screenshot? Sì, screenshot ah, di nominaramo. Ah, bene, ok. okay no, adesso, adesso recupero WhatsApp e lo vedrò. È bellissimo, no, fantastico. Tanto, tu avevi salvato nella tua rubrica del telefono, Costantino Felisatti con, col nome Arami, esatto. perché lui era un sì, fan, questa di è un storia, esatto. I giocatori iracheno. No. Comunque va bene, per stasera abbiamo finito. Grazie Marta, grazie Leo, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Seguiteci anche in differita o sempre sulla pagina Facebook o su YouTube. Eh, se, se volete, ci trovate e noi siamo qua per voi. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte, ciao a tutti. Ciao.